C'è una bella filosofia della musica, era va lui. Ciao ragazzi, benvenuti anche questa sera nel video di Rivoluzione di Parole. Questa sera ci discostiamo un po' dagli argomenti precedenti, ma in realtà, alla fine, sono sempre quelli gli argomenti sulla musica, ritornano sempre. E andiamo a una domanda proprio alle origini delle origini delle origini. Cioè, come la pensavano i greci rispetto alla musica? Quindi si parla sempre di musica bella, musica buona, musica cattiva. Eh, musica di qualità, musica di basso livello ma non si specifica mai a, a, a quale contesto sociale è riferito a cosa serve quella musica Cos'è cambiato dai tempi antichissimi alla visione che abbiamo oggi noi invece della musica e io ho trovato molti spunti interessanti spero che anche voi possa interessarvi in questa cosa per questo vi invito subito ad iscrivervi qua sotto, no, se, da qualche parte lì e attivare la campanella così che quando farò nuovi video potete averne la notifica. Dopodiché, magari ve li guardate con calma. Tutto qua. Allora, la musica non è sempre stata espressione della soggettività umana. Ci sembra strano? Noi uomini moderni sembra quasi scontato che la musica serve proprio per esprimere eh, la soggettività umana, e non è però stato così agli albori della musica questa aveva una funzione di conoscenza quindi quasi scientifica Tant'è vero che veniva studiata appunto dal insieme alla matematica insieme all'astronomia all il grande famoso pitagora autore di quella roba noiosissima che si studia le medie che ancora non ho capito, di cui non ho capito l'utilità, tra le varie cose inutili come questa, ha fatto anche una cosa fighissima, cioè ha praticamente inventato l'idea de degli intervalli. Ora, non so, non so se ci siano le prove storiche che sia stato veramente lui, in ogni caso, insomma, nella scuola pitagorica, si studia questa cosa, cioè hanno preso un bel tavolone, Tirato una corda ad una certa lunghezza che ovviamente suonata a vuoto crea una, una, un certo suono, una certa frequenza. Hanno capito che studiando i rapporti matematici di distanza e quindi di lunghezza della corda, questa corda praticamente se bloccata al centro, quindi divisa in due, produce un suono di un'ottava superiore. E se invece viene premuta in un rapporto di due terzi produce la quarta e invece di tre quarti la quinta. Quindi studia questi rapporti matematici in base alla lunghezza della corda. In sostanza le note musicali dovrebbero rappresentare il suono degli, dei pianeti che girano, che ovviamente noi non possiamo sentire, però diciamo eh, addirittura fa appunto degli studi astronomici per verificare davvero se eh, c'è una corrispondenza tra gli intervalli de dei suoni e eh, la distanza tra i pianeti sembra che scopra che obiettivamente ci sia questa corrispondenza non chiedetemi nulla su questo perché veramente non, non, non ho capito in che modo in che senso e non ho approfondito quindi anzi se tu ne sai qualcosa scrivi sotto nei commenti fate sapere a tutti il punto di riferimento per la musica era il cosmo, praticamente essendo appunto la musica strutturalmente simile al cosmo, poteva portare l'uomo a, eh, a questa perfezione, a questo equilibrio, un po' la, la concezione della musica zen, oggi, o no? della musica new age, no? che attraverso i suoni eh, tu ritrovi l'equilibrio, ma Rispetto non a qualcosa che è solo all'interno di, di te stesso, ma rispetto al tutto, all'universo, a Dio, insomma, poi metteteci un po' quello che volete. Quindi ecco, è molto interessante questa cosa. La prima funzione della musica per l'uomo è quindi quella conoscitiva. Conoscendo la musica si conosce il cosmo che rappresenta. Altro personaggio interessante è senz'altro Davone di Oa che eh, sappiamo che nel 444 a.C. venne esiliato, stracizzato da Atene mandato via eh, accusato di, mh, di aver probabilmente complottato con Pericle e di essere tra virgolette un, uh, un falso musico, un falso maestro di musica e in realtà utilizzare eh, le arti della musica per ottenere degli obiettivi politici. Ramone parla anche del, della funzione educativa della musica per i giovani, eh, distinguendo appunto tra armonie utili al, al miglioramento della propria virtù e altre invece Pericolosi pericolose che possono disorientare o addirittura indurre a magari comportamenti eccessivi. Capì quindi che la musica poteva agire sulla collettività. Chiaramente queste accuse vengono mosse di solito da autori successivi e a me sinceramente risulta strano pensare che lui coscientemente abbia voluto utilizzare la musica per uh, una finalità meramente politica, probabilmente era un grande erudito, era una persona molto intelligente, molto colta e quindi Pericle o comunque diciamo la nobiltà atteniese, eh, senz'altro lo teneva in pari considerazione e insomma è interessante capire questa cosa, se fosse davvero così, cioè che lui coscientemente avesse voluto manipolare, plagiare la collettività per fini politici attraverso la musica sarebbe stato veramente un genio, sarebbe stata una cosa assolutamente rivoluzionaria, Vi invito se ne sapete di questo, di questo argomento a scriverlo nei commenti, magari citare delle fonti, correggermi se sbaglio perché chiaramente io ho una cultura molto sommaria su queste cose quindi cerco un po' di, di, di informarmi ma è molto facile che dica cose in precisione o addirittura magari anche cose sbagliate quindi se sbaglio correggetemi, se avete invece cose da aggiungere scrivetene. Allora, eh, anche Platone dice che la musica è la, una specie di palestra dell'anima, quindi uno strumento per accordare l'anima, uno strumento per accrescere la propria virtù, ma fa una distinzione, è cosciente che la musica, appunto, da una parte, se ben indirizzata, può portare a un comportamento virtuoso come abbiamo detto fin dall'inizio quindi questo scopo educativo etico dall'altra parte però appunto può anche indurre in confusione o sollecitare magari istinti ritenuti pericolosi soprattutto per i ragazzi in giovane età anche Platone è quindi convinto che ci siano cioè che la musica non sia uno strumento da usare in modo indiscriminato ma che vada studiata in un certo modo, solo alcune armonie, alcune scale melodiche eh, siano appunto adatte alla formazione e all'educazione, mentre altre vadano evitate. Cosa buffa è che eh, nel video precedente mh, ironizzavo un po' sul fatto che noi della vecchia generazione Cominciamo a guardarci indietro e vedere l'età dell'oro, no? negli anni 60, 70, 80 E però anche uno come Platone, che non è sicuramente l'ultimo arrivato nella, nella sua epoca e Aveva ancora questo pregiudizio, anche lui era convinto che la musica del passato fosse quella vera, originaria a cui riferirsi e... Mentre appunto la musica del suo tempo, o, non valesse, o valesse poco, fosse addirittura dannosa per la formazione dei giovani e dei cittadini. Qualche tempo dopo Aristotele, che come tutti i grandi filosofi riprende in mano e rielabora il concetto di musica, e si sofferma più che altro sulle varie funzioni che la musica ha per l'uomo e qua vediamo appunto già un cambio di prospettiva da quello originario di Pitagora in cui appunto la musica è espressione di qualcosa di esterno all'uomo, addirittura esterno alla terra, quindi dei pianeti e del cosmo, in questo caso si vede un'attenzione maggiore per quello che è la funzione per l'uomo e quindi elenca queste funzioni. Allora la prima l'abbiamo detta diverse volte, la catarsi, quindi la purificazione attraverso questa specie di... Di accordatura con l'universo, la musica rappresenta la struttura dell'universo. Noi studiando quella, la struttura della musica ci accordiamo con questa struttura universale, grosso modo, una cosa di questo tipo qua. E due, è appunto una funzione educativa. Eh, se ben indirizzata la musica nell'educazione soprattutto dei più giovani può indurre appunto, al coraggio, può indurre a certe virtù richieste dalla società greca dell'epoca e quindi ecco questi due aspetti sono sempre abbastanza presenti fin dall'inizio diciamo della riflessione dei greci appunto sulla musica aggiunge però l'elemento dell'ozio cioè del per la prima volta si comincia a considerare la musica anche semplicemente come un passatempo eh, chiaramente non, probabilmente non la consideravano un passatempo proprio senza pensieri come magari è per noi oggi però, senz'altro, a considerare il fatto che le persone che potevano permettersi di stare in ozio, quindi a non, che non dovevano lavorare per vivere, che potessero suonare semplicemente per diletto e, e, e quindi per, diciamo, l'anima, ma senza connessioni con, diciamo, l'aspetto matematico. C'è un, un bel passo avanti e bisogna arrivare poi, infine, ad Aristosseno di Taranto, e anche lui grande personaggio che scrisse un sacco di, di opere che mi sembra più di 450, molte di esse sulla musica in cui appunto eh, finalmente dichiara, diciamo mette nero su bianco un'idea che probabilmente c'era già ma che comunque per la prima volta viene fuori nella sua chiarezza è quella che sostanzialmente i vari modi musicali, non esiste più l'idea che ce ne siano di buoni, ce ne siano dei cattivi in assoluto, quindi rispetto a una matematica del cosmo dell'universo, ma semplicemente che i vari modi, la differenza dei vari modi musicali dipende da fattori sociali, culturali, geografici e di altra natura. Quindi si comincia finalmente a considerare la possibilità di utilizzare, diciamo, tutti i suoni della musica per esprimere diversi sentimenti diversi concetti in diversi contesti. Ci stiamo avvicinando a eh, un'idea più moderna, diciamo, della fruizione della musica. Va bene ragazzi, eh, spero di non avervi annoiato, di non aver fatto troppa confusione, di non aver sovrapposto i concetti, gli autori, gli anni, i periodi e che ti sia piaciuto ecco tutto qui